Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco007 e siamo tornati all'ultima parte extra di Super Mario 3 2. Um, che personaggi usiamo? Poi uh, oh. iniziamo così a caso, iniziamo a scegliere. Li scegliamo a caso per, per no? E poi vediamo, vediamo. No, aspetta, visto che è l'ultima parte, io prendo Todd. No, tu prendi Mario e io lo oppure il contrario. dai io prendo Senti, eh, vediamo quale, come sono le bandiere ok, oh, yeah, yeah. okay. Ah, giusto. Uh. abbiamo appena finito la parte di recupero sì. Vabbè non appena però un'ora fa perché adesso abbiamo appena finito sì, l'ultima parte di Paper Mario che è stata una cosa devastante Luigi okay, Luigi, Luigi, Luigi, Luigi Luigi Mario Luigi li, hai fatti tutti, li ho fatti tutti io sti livelli Ci <ride> perché io di sicuro ho usato Luigi mentre tu di sicuro hai usato Mario ok quindi, quindi eh, io Luigi su Peach L'ultima parte ogni guzzi illuminati questa parte finiamo questo mondo concluso <ride> livello segreto No, ma tanto non avete già capito che non è quella. No, di sicuro non abbiamo scritto finale, tra finale, sulla... cosa? Che cosa intendi, scusa? Nel senso, sulla miniatura, non ho, cioè sul titolo non abbiamo scritto extra finale. E allora? E allora non è la parte finale? Non è vero. No, no. Cosa? Soltanto quando si inquadrano, però no. Sono le spine quindi non mi scaraventare non so ah ecco qual è la meccanica pensavo che dovevo usare il gatto per via perché via tu tu non, tu non via via via via via via via via via via via via via Marco Marco oh, via Marco Marco ah, ah. Damaz -huh. Ok eccoli gattino Ho tenso l'animizio Che schifo Ok run Run for your life Run for your death No, run for your useless life Ok via No. My life is useful! Aspetta, vediamo cosa c'è. Non c'è niente. Uh -huh. Vai, entra. <ride> wow. Ha ah, continuato stop. a parlare mentre. Mentre. saltava. Vai. Cosa? Madonna, ma cosa? Eh, ci dobbiamo. Ci dobbiamo dare il boost. Vai. Wow. E come andando? Come dobbiamo fare? Vai. Te caro, te caro Tangile. Che caro... No, no, no. Possiamo andare sopra, vieni. Oh, oh, ormai l'ho presa. Voglio andare sopra. Ok. Vieni. Sali su. Vai. No, io devo salire sopra Tu mi dai lo slancio, vai. Wow! Che ah, cos'era? Si può fare così allora. Niente, no, niente. va bene. Un attimo, riproviamo. Vai. Ah, facciamo tipo il salto team. Che bello. Grazie per i riferimenti a Star Saga oppure a Mario più Rabbit. Al dipende. Dipende. Dipende eh, contrario, dipende cioè. la cosa giocata. Se Mario più Rabbit no, no. è al contrario. No, che diavolo? che diavolo di diavolo sei. Cosa dovremmo fare? Siamo tutti in una zona pausa. Ah, ah. Ok, niente. Perché siamo è andato sulle prova a fare io. Ok, che pizza, pizzo ok ora ora cerchiamo di essere b che okay, uccidiamo Smash bros <susurra> vado io ahahah <susurra> <susurra> <susurra> <Ma susurra> lui di... Smash bros no, no bros. Ma... ma cosa? Fire Bros, Smash Bros. Non fai. E comunque mi spieghi che cazzo. Manco la morte fa ridere, quindi svollati. Allora, dobbiamo fare così. No, decisamente no. Bisogna mettersi agli angoli. No, sotto i blocchi, vai via. Mettiti sotto i blocchi. Mi sto sacrificato. Gigi, gigino lì? Ok, ora non ti sbaglio. Devi essere veloce perché ci mettono un po'. Ecco. Beh, devo fare un long jump. Oddio. No! No! <ride> Salvati Sono vivo! No! Lì. No! dai! No! No! No! No! No! No! Non è che No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! E No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Allora facciamo saliamo qua sopra cammino di giusto Vieni qua <ride> Hai visto quello che è stato dato a No, devi fare così È uguale Che ora scendo io Prendi il discorso per Eh sì, è così Così magari se moriamo Ok eh, a parte quello Ma ah, questo è uno dei livelli in cui è utilissimo Questo è uno in cui, in cui, dei livelli in cui se lo usi sei Un attimo tu vai a prendere la stella, io vado avanti. Ok? Guarda qui c'è! Tu resti fermo! Veramente, per, mi dispiace per sto livello stiamo citando, ma letteralmente proprio è legale sta cosa. Ma è veramente legale, visto che è stato <ride> programmato. Sì, ma, ma va bene il livello. Ok, abbiamo perso il timbro. Perché siamo però.. Non c'è per... il timbro. È vero? Non c'è il timbro. Eeeh, yeah, addio Kiko! Bandiera d'oro? <ride> Vedi, per esempio qui, che cosa devi fare? Tu devi soprattutto andare avanti, il basso. Veramente, cioè il tanuki donato qua, E come usare le hack di darsi il power up infinito o cose del genere. Veramente, mi dispiace, mi, mi sento uno schifo. Beh... Vabbè, purtroppo, cosa? però... Ma... Ultimo livello! Ultimo livello con i boss, questo ve lo dico già. L'ultimo livello con i boss, questo. Ah. Uh -huh. You think so? E quindi l'ultimo... Ah, è vero, c'è la festa di Bowser. Sembra più la galassia Bowser, suppongo, oh, la... di Mario sì, Galaxy. È vero. Ma comunque... Ma chi comunque è l'ultimo boss? boss quindi? Chi è l'ultimo boss qui? Ok, andiamo. Ok, scegliamo il allora. boss a caso. Il prendiamo io, Se Sì, bravo. bravo. Prendi... Lo allora, la, la prendi, prendi tu. Ok, questo è stupido. Questo è un boss easy, l'abbiamo già visto. È inutile, davvero. E nella parte in cui l'abbiamo incontrato io ho detto che. Okay, guardate che. che oh mio Io ho detto pure nella sua versione difficile, cioè questa, è molto più è, è semplicissima. Ok, tu resta nella stessa casella dove sto io, così mi viene. E poi si becca la mia stompata. Quindi restiamo qua. Aspettiamo che viene. Vieni qui, vieni qui! Scemo! Bravo. Ma dove si mette? Lì. Au. E non può prenderci. E, perché e non ci sei? mettiamo qui, Vieni qua. Perché qui? Mettiti qui. Dove sto io? Okay. Okay, ok, è morto. Anche se.. E abbiamo qui. perso tempo. Aspetta che io faccio. Farmo i soldi. No! Ma il, sono il dove... tempo è il tuo nemico, non è, non prendi, è... la, prendi la cosa no. e vado avanti. Io mi domando una cosa succede se vai in una Il primo che entra vince. L'ho già provato. Ok, vado io, perché io posso fare questo. jump! Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ma se faccio così sono immortale. Sono immortale! Sono un gatto fuori. Sì, ma non per sempre. L'ho calpestato. Wow! Io perfetto prendi i soldi e poi andiamo. Stella. Ah, è vero, solo alcuni danno la stella. Io. Cioè, il la, la cosa e certo. un'altra. Prendi. Prendila sì, certo. cosa. C'è cioè l'altro. Okay. ok, questo è facilissimo. Questo dalla stella, di sicuro. Io c'ho già il gatto, quindi è easy. Sì. E ci sono tutti e due. Sì. Insieme. Ok, uh, qui.. Sì. Questo, allora, vi do un suggerimento. Da, da, da, da, da, da. Voi di regola potreste, potreste saltare addosso? Ca. A parte così. Potreste saltare addosso anche? Uh... Poi, bon e dai, sei stupido! No ascolta, aspetta, non, devo dire una cosa. Prendi tutto, come avete visto, se prendete il power up a mezz'aria quando usate il tuffo con il gatto. <golio> Lo continui. continua. Continua l'animazione però senza power up. <ride> Quindi c'è tipo Luigi Superman che <ride> vola in basso. E questo magari lo, lo rimette al rallentatore. Sì. E poi l'altra cosa che volevo dire è che se voi fate uno spin jump vicino al boss eh, con l'estrema precisione, praticamente po potete colpirlo così. Con quel salto e basta. Ok, ora ho finito quindi. E basta colpire. Ma scusa con Rosalina intendi. No, no! no ah, lo, così! Lo. lo quel gatto! E spin jump, quello. Prendo anche la corona, io. Uh, uh. È legale a prenderla perché sei morto. Comunque mi sa so che dovete colpirle tre volte a testa. Eh, hai fatto delle forme sulla sabbia. Prova a toccare con il dito. La sabbia. Eh, no, boh. È vero. Cosa. No. È vero, si è rotto il piatto. Ok, Cambi, sì. questo lo vinci tu. Bisogna colpirle tre volte a testa. Sì, è un pochino difficile, ma non così tanto Questo ti perde un sacco di tempo. Eh, no. Sì. e qua basta fare il salto a parete. No, no, non si può fare tra questi. Sì. Ok, allora facciamo così. No, va bene. No, va bene. Scusa, puoi venire vicino a me che qua l'inquadratura fa schifo. No, Vento. aiuto. Aiuto! Non si può fare niente qui. Allora. Ecco, Sì sono ah, arrivato. No, no, no. E dai, vabbè, sta un piatto rotto con il gatto, vai. No, canta. Stupido Perché non, non l'ho colpito? Ah, vieni vicino a me, scusa. Quanto tempo? No, ma perché? Ma perché li fate così alti? Lo sapete che non c'è il gatto. Attenzione, Oh Torna qui, ti prego. Io ho paura di fare qualcosa. Stiamo perdendo un sacco di tempo. Ho capito, ma se qua c'è mai... Eh, appunto, non c'è niente di utile. Perfetto. No, e no, no. basta. No. Meglio. Beh, meglio un bel niente. Eh. Avevamo paura, va bene. <ride> ok. Ora spidraniamo, niente. Ah, si può pure saltare la cazzo Sì, ma non ti spreca a tempo la cazzo Ora qui, non metterti lì, qui, vieni Io lo so qual è il meglio E qua, qui E ora qui Boh È mio Cosa mio, l'ho preso io No, l'ho preso io. Ma cosa? Hai visto che c'è la rosa? L'ho schiantato io, vai. No. Non bisogna perdere tempo. Però <ride> poi facciamo così, appena completiamo, subito. Uno va là e l'altro va. Him, him. Lui chi lui G. Wii. <ride> boom. Boom. <ride> Ma no è meglio così, guarda. Preferisco che muori eh, da piccolo. Aia. Ah, yeah. eh, <ride> Preferisco boom, che boom. muori da piccolo, questa è un'affermazione no. davvero brutta. <ride> Devo fare Prendi la cosa e io vado. Avanti. Quello del <ride> centro lo lasciamo per ultimo, perché mi sa che è quello più difficile. <ride> sì ora c'è pompam pompam pam pam e no ah, tu vai adesso ah <ride> ma sei infame, la ha fatto una finta sei uno schifo pompom pom. <ride> ok io sto già sul blocco tu prendi i soldi prendi i soldi bravo bambino prendi i soldi <ride> Prendi la cosa, io vado avanti. Prendi la cosa, io vado avanti. Papà! Sì! Sono morto. Luigi. Bravo Quando sono morto io posso aiutare. Ah. Run for you, Luis! Comunque, il, il Gamepad non funziona sul boss Lo sai che nel nuovo New Super Mario Bros? fare il boss però se mi Nel mio Super Mario Bros U The no, non, non si possono fare le piattaforme naturalmente Perché? Perché non c'è il Gamepad Non si possono usare sia la tv che il, lo schermine insieme Vai, bravo Adio signora, mi givi tutti i soldi e il Dov'è? Vedi questo dalla stella se, se andate nel blocco con la stella, siete davvero la parola con la F. Cosa? Che senso? Se andate nel blocco con la stella... Se andate nel no? blocco... Se andate nel blocco... Ah, andate nel blocco? Ma ma... Il blocco. Quando, quando c'è che... la stella eh. senza averla presa. Eh. Siete proprio dei F. Che F... Eh. Francesco. <ride> no. Dei Filippini. Lo posso censurare? Francesco. Se lo posso dire, no. Mi c'è lo censuro. Cioè lo Colpito. Bravo, meglio Oh no! Povera bambina, ha perso il suo marito. No, non ha perso. Allora, tu vai a sinistra, io vado a destra. No, troppo. Cioè, bravo. tu vai a destra, troppo. io vado a sinistra. Sì, sì, vai. Vedi. Colpisci. Bravo. Ah. Sì, però se... La tizia non evoca finché il marito non la evoca. Ecco, eh, sta evocando boh wow. Ok il marito pianggia Diciamo che uccidiamo prima il, ma il marito, manca sopra un colpo Ok, io vado a farlo No no ormai hai evocato Prendilo, prendilo No Vabbè Ecco noi iniziamo, vieni qua Se no la telecamera fa schifo Ecco Che Dove sono? Sì, sono qui no. È morto il marito, viva per solo due secondi quando sto bello. Mio! Sì! E ora che già oh. Ora cerco di non perderlo ovviamente. Ecco, guarda qua. Okay, ora risbuca al centro. centro. Ah, no, no Risbuca sempre al suo posto. Sì, lo so. Guarda, ok, scusate. Uh, vai. Mi arrampico e distruggo. Sì. E boh. Sì. Almeno cacchio, meglio. Prendiamo Prendiamo Sella, i... Prendi la stella, prendi la stella. su, Prendi tutti i soldi, sono buoni. E noi soldi, mancavano tre soldi. Senti, dobbiamo andare qui. Okay. Abbiamo 161 secondi. Per fare cosa? Per fare l'ultimo boss. Cioè Bowser, no, giù la bolla. Che esatto. è motivo Giù la bolla è il boss finale. L'ultimo rimatch di Giù la bolla. La sua versione Harpoon Red. No, quante, yeah. quante forme ha? Scusa? Quattro? Uh, ne ha tre. Invece. Una d'argento, una d'oro e questa è più o meno rosa, qualcosa di Questa è di, di sangue. Eh, tanto, tanto per oh. non, non fare qualcosa Quella di platino Non, non c'era quella di platino. No, Bambini. è tipo oro rosa. <ride> Questo è un riferimento a oro rosa pitch. No, è il contrario. Oro rosa pitch è un riferimento a lui. Non muore! Cosa? Come mi accortiamo il mio... Vabbè, ehm... Um, Tagli. Ok, abbiamo finito tutti i boss di nuovo, ora ci manca di nuovo giù la bolla. Ok, gu guardate. Quindi prendiamo le monete. Din din, din din, e din, e din. Perfetto. E dovevamo prendere in sincronia, non no, così. Quindi ora prepariamoci allo scontro finale. Il vero boss finale. Che... Non era, la non era una, una cosa falsa quando avevamo detto. Eh. Era vero, perché questo è l'ultimo boss che affronteremo. Noi mi avevamo detto, eh vabbè sì, perché giù la bolla sta prima di Bowser. Ce l'avamo sbagliati, no, veramente... Mi avevano trollato. Eh. è lui il vero boss finale. Mi avevamo trollato, sì. o oh, meglio se lo volete considerare... Così vi concedo che è il boss finale dei, dei livelli segreti, dei mondi segreti. Sì. è il boss. Non mi seguire che mi fai uccidere pure a me. Marco! Mio uh. dio! Corri Luigi, corri! Sono corri, qui, corri. sono qui! Vai, prendi al. Siamo tutti salvi! Uccidilo! Colpiscilo che lui. Ma sei morto! Sì, che sono morto! Okay. Un attimo, lasciane tre! Ok, guardate quante è piccolo. L'abbiamo già fatto. Eh sì, appunto, lo so, difficile. però. È più veloce. In realtà no. Sì, è più veloce. Ma è un, più però veloce. le abbiamo veduto e fa lo stesso. Aia. Siamo tutti e due piccoli. Perfetto. Abbiamo sconfitto, ora bisogna correre. 60 secondi. Ehi, sì, hey, corri, prendi la stella. Vai, corri, entra. Corri, il, va. Il Tempo, il tempo, corri, corri. Perfetto, siamo salvi. Abbiamo completato l'ultimo livello prima del livello segretissimo siiii sì. Goru Gigi. Goru, che okay, ora attento a prendere la bandiera vieni ecco oh meno male grazie hitbox della bandiera <ride> hitbox della bandiera è sbagliatissima l'ho presa molto più basso <ride> lo so pure a me succede in questo gioco posso fare un salto in avanti e, e no no basta fare un salto in lungo Puro eh sì, una rotolata ho sbagliato salto. Okay, ho vinto io no va bene. ho vinto io Lo Però so! Se, se la run la prima run andava bene avevo vinto io perché ho fatto tutto io per Hai sbloccato sbloccato il vero è stato il mondo finale oh, Esatto. no Non è! E eh sì, no no no eh, no eh, sì! Qua c'è l'ultimo livello! Sì, nel mondo finale c'è l'ultimo. Ah, no no no un un qualsiasi. qualsiasi. Ora ci sono sono segnalini di quale quale personaggio abbiamo usato. Ok. Quindi andiamo no. per il livello finale. Ne facciamo solo due di questi, l'ultimo lo facciamo in una parte. Perché? Okay. Quanto tempo abbiamo? Eh, no, abbiamo lo, quattro lo facciamo... minuti. Lo facciamo tutti insieme nella prossima parte. Ormai è tipo tardi. Beh, facciamo. No, no, non ce la facciamo, facciamo... prendiamo solo il timbro. Ok. Questo è l'ultimo timbro. Ma possiamo fare tipo un pantotto? Ah, ah. Questo è il timbro. Questo è l'ultimo timbro che si può prendere. Uh, aspetta un secondo. No, ci, ci sono i timbri in questo mondo Ah, sono certo. Ma solo in un livello, cioè quello Quello con la corona Guarda, oh, sì. visualizzalo Sì, No, voglio vedere un secondo una cosa Qua, timbri Timbri. Uh, vediamo allora, Sì, effettivamente ce ne manca oh, no, no, guarda, guarda. Sì, ho visto, ce ne manca solo uno E gli altri sono per, Sono il primo per aver completato tutti i livelli con un personaggio Allora, cioè quello di Peach Quello mm. della stella, vabbè E eh, quello Posso Peach Gatto. cioè Mario Gatto, quello lì. Eh? Quello lì, quello è cosa che luccica. Scusa, questo? Eh, quello come si tiene. Mattia. Eh, eh. Allora, si ottiene quello di Capitan Todd anche facendo l'ultimo livello di Capitan Todd. Ah, sì, c'è il timbro, vedi. Quindi, ok, <ride> qui pure c'è il timbro. Sì. E qui non c'è il timbro Ah c'è ah, il, il timbro Ah scusami Ah ecco perché No si otterrà alla fine No oh, scusami E sì, quello del, del Mario Lucicante è quello del, della, della cosa gialla Ma scusa ce ne mancano Mi tre i timbri Tre Tre timbri prima di, di tutti i timbri dei personaggi Vedi sì. qua Quello del Quello del livello di finale Di Capitan Todd questo No quello di Capitan Todd è questo questo è Capitan Todd. Ah. Ah, è vero, ok, sono sì. Ok, sì. va bene. Uh, quindi ci vediamo alla prossima parte dove faremo il mondo corona. L'ultima parte. Il appare. vero mondo finale. Il mondo dei campioni. Alla prossima. Ciao. Ciao.